Video da PC con uh, che parlo con la mia voce. Ciao, non so se mi perderete più avanti perché c'è anche la webcam, però Ma, eh, cosa è successo? Un FK un FK ucciso ragazzi. Ho da poco gioco da PC, però comunque sono già abbastanza forte. Non voglio vantarmi. Oh mio dio. Un 200! Mi ha... Non mi ha sparato! Mi ha... Pum... Mi ha... Mi ha distrutto sto... Qua. No, sembra il in cavolo! Ma che cosa fa? Ma bro, ma è un pesce furtivo! E <ride> eh, se mi sentite parlare con qualcuno, sto parlando con un mio amico in chiamata. andare un attimo per il latte. Ma? Ofra, ma. Va... Vabbè, vai Vabbè, io vado Ma devi spegnere! Ma eh? devi spegnere! No, intorno, intorno. Ah. Intanto raga gioco io, anche se so già che sto qua ora mi farà 200 perché. Il padino paddina, padina è sempre questo. Ecco eh, un 194 l'ho fatto da... Do... Raga, però non è giusto così. Allora, se uno... Se uno mi fa... Sempre headshot. Come faccio a giocare contro uno che fa sempre headshot? E io che dovrei fare 200? Io ne faccio 194! Perché sei così stupido? Dimmi perché, dimmi perché... Non mi Vabbè, tanto raga, l'aura è fk con... 1 vs 1? Gigi, ma lo ha. Raga ma poi è un bot cioè oh! Oh! Madonna raga come l'ho clippato Non so Madonna raga l'ho clippato in una maniera assurda Mi faccio il pesce un attimo scusate Però tizia non ti eh! Mio dio Mi devo di essere morto, raga, vi giuro CURATI CURATI una Non succedi la compagnia Oh, troppo assone Dani, sì, vieni Dai, raga, i miei Dani stanno attuando Non me ne manco Non me ne manco accorto che c'era lui Se no, non è bravo. Però è stupido, allora da parte no raga comunque dai cioè um... eh? 4-0 ma no, perché non sto gestando però va bene va bene ora faccio il serve con centro perché non voglio vale parlare con questo non posso farci niente ragazzi cioè, 7k no ma 2 1 già ci mancava quello che facevo Oh mio Dio Ma Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Mi dispiace il pesciolino Oh mio Dio l'ho L'ho un po trallato, questo pesciolino Oggi Però vedi che mi fanno Perché mi... ci sono subito No dai io, oh. Però così no, non è bello giocare Ma... Tu... No, no, no... Mi sto concentrando, seriamente concentrando contro di loro! cosa posso fare? non posso farci niente se... sono 2v1 uno che fa solo 1, non devo stare attento l'altro che perde il scarso però mi fa danno cioè, amici da me è scarso cioè. mi fa danno sto qua quello mi fa solo 200 cioè. cosa posso fare c'è raga Cioè, boh godo ce un godo quanto godo no no no no no no no no non devo assolutamente fare l'esercizio. Oh! No, raga, non so che dire. Cioè, è eh, un eh, Ma manco. Cioè, eh, 200 solo mi fa, solo 200 mi fa. Poi non so, cioè, 200 solo mi fa sto qua. Sto 200. Solo 200 mi fa, giuro, ma riesco, e faccio... Boom! Goku posso l'accompagnare 74 ma no, boh. no no no no raga no no. no no solo 200 fa raga cioè vendiamoci conto c'è cioè, solo 200 fa raga basta cioè. ma cosa posso farci? 70 20 ma cioè, cosa posso dire cioè <coughs> cioè non solo adesso vabbè vabbè è proprio un... parole. Eh. Tu, ma sto biccio raga, secondo me c'è qualcosa, perché è impossibile. È sceso, mi ha, fatto, mi ha fatto 110 e poi tutti cioè, mi ha sratto con l'assalto. Ecco. Oh! No, raga, c'è qualcosa. C'era qualcosa, c'è qualcosa, c'è qualcosa. Ah! No, no, raga, no. Raga, vi giuro non ce lo faccio. Eh, no, è impossibile, cioè. Solo elshot fa come fa? Cioè? No, c'è cioè, proprio io cioè proprio non ho parole. Perché mi prendo a pratica mi ha così preso te muro. Boh, cioè poi poi non so proprio che dire, cioè. Boh, vabbè. Cioè, no, posso impegnarmi quanto voglio. Non mi far sempre 200. No, non no, mi spara. No! Mi ha sparato al posto di mettere un muro Mi sta chiamando Denis, mio amico Denis! Cioè, raga, è caduto! È caduto il, il compagno, no? no? stavo facendo un video Oh! Oh mio Dio, l'ho mangradato una madonna in maniera assurda Ah, ho perso, raga, però c'è cioè, Ci sta, nel senso, cioè, cosa posso fare? Dani si fa per party.